Siamo operativi e sta funzionando tutto alla perfezione. Allora, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto in questa nuova rubrica che è, eh, come sapete, che si chiama Nel mondo dei maghi che ovviamente è venuta alla luce sotto ispirazione come tutte le cose, nascono sempre da un'ispirazione. Noi siamo sempre molto convinti quasi proprio con la testa dura nel muro, che eh, tante cose dipendono da noi, eh, tante scelte dipendono da noi, tante decisioni dipendono da noi e questo ovviamente dipende da che cosa intendiamo con noi. Tanto andiamo sempre a parlare lì, perché il senso dell'io è la base percettiva di tutta la magia, poiché se tu cambi il senso dell'io, tutto il mondo si cambia. Ecco che quindi, cosa voglio dire per capirci proprio perfettamente? Immaginate una persona che ha vissuto dei traumi in passato che ha avuto un'infanzia difficile, eccetera, eccetera. Se quella persona non riesce a superare poi nel passare del tempo queste cose, andando avanti e avanti e avanti negli anni, si ritroverà a rifare le stesse scelte, a rifare gli stessi sbagli, a rifare gli stessi errori, a rifare gli stessi pattern di comportamento, gli stessi pattern di azione. E questo capirete... Uh, cioè, sarete d'accordo, è, è proprio esperienza comune di tutti noi Quindi, di questa persona, chiamiamola X, questa persona X Chi è l'io? Cioè, chi è questa persona? È davvero quella persona che adesso, per esempio, ha 55 anni? Oppure ci è rimasto un po' attaccato di quella persona che aveva 15 anni, l'età in cui aveva il trauma, per esempio? E se c'è rimasto qualcosa di attaccato che tutt'oggi, a livello inconscio, mi fa comportare in un certo modo, mi fa ripetere dei pattern, eccetera, tutta questa roba qui, dove si trova che io non la vedo, non la tocco, non la mangio, non la prendo in mano? Quindi, l'io di questa persona è tutto assieme, oppure è soltanto la persona di 50 anni? E chi dice che non sia anche la persona del futuro che sempre sta piovendo adesso nel presente? È un po' un senso di ampliamento della propria percezione e la domanda chi sono io è sempre il cavallo portante dell'intera ricerca. Non può essere altrimenti. Bene, mh, questa rubrica fondamentalmente verte su un'apertura nel mondo dei maghi una piccola finestra che apriamo e guardiamo da, da lontano e poi richiudiamo senza problemi, è chiaro, no? Ehm... Sono partito dal senso dell'io non a caso, perché di fatto quello che tu vai a percepire non è tutto quello che esiste. I misteri della percezione ormai sono le basi di tutti i misteri della percezione sono note. Non è che c'è qualcosa che si deve scoprire in più, che c'è qualcosa che ancora non sappiamo e deve arrivare qualcuno dal cielo che ce lo dice. No, l'uomo è intelligente e la propria intelligenza l'ha già messa all'opera e siamo già arrivati alle conclusioni. Tutto sta nel capire se sono conclusioni soltanto teoriche, al momento, oppure diventano... Conclusioni reali, percettive, di cui facciamo esperienza. Allora, esseri tipo gli angeli, gli elfi, i geni, le fate, gli gnomi nel mondo dei maghi antico vengono chiamati gli esseri invisibili. Quindi questa è la prima definizione, poiché con l'occhio umano non si vedono. Ora io mi sono preso due piccoli appunti. Range della luce visibile, me li sono presi per non dirvi dei numeri sbagliati, però è il concetto che conta. Range della luce visibile tra 390 e 700 nanometri, quindi questa qui è una misura di lunghezza. Per esempio ho un bastoncino, eccolo qua, ovviamente non è nanometri. Però mettiamo che questo bastoncino qua ha una sua lunghezza, va bene? Quindi tutte le onde che hanno questa lunghezza vengono viste. Se c'è un'onda più grande, per esempio così, semplicemente non rientra nella luce visibile, perché è maggiore di 700 nanometri. Signori, questa non è tanto a parlare con le vibrazioni, le frequenze di qui e di là. Queste sono lunghezze. Lunghezze di cosa? Delle onde dell'energia, dell'atomo, dell le onde e le frequenze perché noi siamo immersi in onde e frequenze e da ciò creiamo un mondo allora, se c'è qualcosa più grande di 700 nanometri la luce visibile non c'è e quindi io non, non lo vedo se ovviamente, ora questo è più comprensibile se c'è qualcosa di più piccolo non lo vedo nemmeno quello, va bene? parliamo di frequenze tra 770, la massima e 430 terahertz. Praticamente noi si vede tra il profondo rosso e il viola, oltre il quale c'è l'ultravioletto. Sotto il rosso invece abbiamo l'infrarosso, va bene? Questi sono dati, ecco perché vi dicevo che i dati ce li abbiamo già, l'uomo c'è già arrivato, capite? Deve solo ora martellare su questo concetto affinché qualcosa sboccia, qualcosa che dona libertà percettiva. Quindi, cosa si incomincia a vedere guardando il range della luce visibile? È semplice. Il motivo per cui gli antichi li chiamavano esseri invisibili. <ride> cioè, sono esseri che vanno oltre il range di quello che l'uomo può percepire. Ma approfondiamo questo piccolissimo argomento per due minuti appena. Ho scritto un'altra cosa. Il range del suono. Parliamo di frequenza, noi co con l'orecchio, diciamo con l'orecchio, perché poi finiamo il discorso, percepiamo tra 20 Hz e 20 kHz, cioè 20.000 Hz. Questo è un range, ovviamente a 20.000 non ci arriva nessuno, eh, man mano che si va avanti l'orecchio cade anche, quindi si arriverà a 15, se non a 13.000, ma questo è il range, quindi se io ho degli ultrasuoni non sono percepibili se io ho degli infrasuoni non sono percepibili, dall'uomo, dall'essere umano. C'è anche un range di volume che è da 0, che è il più basso, a 120 decibel, perché da 80 in poi, se tu riesci a sostenere un suono da 80 in poi, i decibel sono il volume, eh? praticamente ti si spacca l'orecchio, cioè è come se fosse un meccanismo, uno strumento, ti esplode, ti si rompe, e quindi ecco perché c'è anche un massimo in volume, no? Ma quello che ci interessa a noi non è il volume, cioè un massimo in volume non esisterebbe. Esiste perché si schianta lo strumento e quindi poi non senti più. Era il, era il massimo, era il massimo, <ride> però non era quello il senso. Il senso è anche tattile, per esempio, ci sono i recettori tattili, dove sono i recettori tattili? Sono presenti in un organo specifico, che è la pelle, Al sono di diverse tipologie e ehm, a seconda del ricettore tattile viene percepita una determinata frequenza, frequenze più basse, frequenze medie, frequenze alte, eccetera, di cosa? Tattili, però anche quelle, alla stessa identica maniera, hanno un range complessivo minimo e massimo. Quindi... Uh, alcuni sono più superficiali, alcuni sono più profondi, no? eccetera, eccetera. Senza i ricettori tattili, noi non saremo capaci di sentire dolore quando ti tagliano un dito, ad esempio. No, ma ovviamente non c'è solo quell'intensità di percezione tattile, c'è anche la percezione di una carezza o di uno sfioramento, eccetera, eccetera. Che però, se ci fate caso, il batterio microscopico che vi, vi, vi, vi cammina tranquillo sulla pelle, no? eccetera, eccetera, noi non lo percepiamo, così come non percepiamo. L'influenza celeste planetaria enorme che tiene il tuo corpo, il nostro corpo coeso in qualche modo e non permette l'espansione della materia fino a esplodere completamente, ma nemmeno la contrazione della materia fino a essere un nocciolo di eh, praticamente antimateria perché vai switchi di là. Niente, non succede niente di tutto questo perché forze cosmiche potentissime e fortissime sono all'opera in questo momento, ma noi non le percepiamo perché vanno oltre al massimo del nostro range percettivo tattile, va bene? Ora, perché abbiamo iniziato a parlare di questo? Prima di tutto perché dobbiamo chiarire che il mondo che noi percepiamo è il mondo dei cinque sensi. Questo è importante. A sottintendere che, appunto, la definizione antica di esseri invisibili significa forse solo il fatto che sono esseri che non percepisci con i cinque sensi. Quindi cosa va a succedere? Se tu svegli la percezione in qualcosa che è oltre i cinque sensi, allora puoi percepire qualcosa che, se ripiombi nella percezione dei cinque sensi, chiamata anche percezione terrestre, della Terra, non percepisci più, va bene? È un codice, capite? Però da qui... Viene il discorso, vi ho detto che entriamo nel mondo dei maghi, no? Viene il discorso della Genesi, ad esempio, e tutta una nuova visione di fatto che Dio creò il mondo. Allora, il fatto... noi abbiamo parlato di numeri. Questi qui sono numeri umani, cioè l'hertz, eccetera, eccetera, sono tutte misure umane, il metro, il nanometro, eccetera, però non importa. Iniziamo già con il nostro livello di coscienza, che forse è anche basso, che ne so, ci sarà anche di meglio, no? Ma iniziamo già a dare dei numeri, delle coordinate quasi. Coordinate di cosa? Di un mondo. Coordinate della Terra. Questi parametri percettivi sono le coordinate della Terra. Infatti, questa qui è una cosa che io ho già detto in altre trasmissioni dell'insegnamento, se anche l'uomo, così com'è, ci, ci stanno deviando il discorso, perché se anche l'uomo, così com'è, se ne andesse in una piccola astronave come una marmotta e iniziasse a volare verso Marte, secondo l'antica tradizione, quell'uomo lì non è su Marte, è sempre sulla Terra, perché la percezione terrestre di Marte, tu sei sempre in terra. Se tu riuscissi ad andare su Giove e appoggi... è fantascienza, no? Appoggi le, i tuoi piedi su Giove, cammini. Secondo l'antica scienza tu non sei su Giove. Assolutamente. Perché la tua percezione non è cambiata di una virgola. Tu sei sempre sulla terra. Sei sempre nella percezione terrestre. Ecco perché tutte queste cose qua sono una deviazione di come poi invece le leggi percettive funzionano. Cioè ti vogliono far credere per forza nella testa che tu per andare per esempio su Giove devi prendere e andare fuori, cioè l'attenzione viene sempre buttata fuori, mai dentro di te, no? Fuori, fuori, vuoi andare su Marte? L'unico modo è prendere l'astronave e andare fuori, là su un cima, lontanissimo, dove nessuno ci arriva nemmeno. Poi viene fuori che ci arrivano i satelliti e poi viene fuori che è lo stesso scenario dell'Arizona. Comunque non importa, non voglio stare a fare cose che non, che non riguardano poi la nostra, il nostro incontro, ma noi oggi dobbiamo iniziare a parlare delle intelligenze angeliche. Dobbiamo iniziare a parlare degli angeli e non si può parlare di ciò se non si parla della creazione, se non si parla di Dio e se non si parla dei cieli, perché tutti sanno che gli angeli stanno nei cieli e nel paradiso, ok? <ride> È di questo che stiamo iniziando con, uh, con i passi, avete presente i passi leggeri di chi cammina piano piano sulla neve? Ecco, in questo modo stiamo cercando di introdurre l'argomento. Quindi, finiamo questi due capitoli aperti. Prima di tutto il fatto che Dio crea il mondo. E beh, avete capito che è tutto un range percettivo, ma non siamo arrivati in fondo. Abbiamo parlato del range visibile, del range uditivo e del range tattile, giusto per fare degli esempi. Ma è ovvio, naturale, spontaneo e chiaro come la luce del sole che gli occhi non hanno mai visto niente, le orecchie non hanno mai sentito niente in nessuna maniera in nessun mondo. Ecco perché vi dico che l'uomo già sa, deve solo però accettarlo e renderlo reale, quello che già sa. È sempre così, l'intelligenza con il volo ti porta già nella cosa, però poi per realizzarla magari ti serve una vita intera oppure eh, alcuni secoli, no? Che non è niente, però insomma. E cosa voglio dire che l'occhio non ha mai visto niente? È chiaro? La percezione colpisce l'occhio, noi diciamo. Ma se io ti faccio una piccola operazione chirurgica e ti taglio il nervo ottico a destra e a sinistra, l'occhio è sanissimo. Cataratta? No pupilla, perfetta, lenti, ottime, ma i tuoi nervi ottici sono completamente tagliati. Questo cosa porterebbe? A completa cecità. Tu non vedresti nulla di nulla. E sì che l'occhio è sano. Allora era l'occhio che vedeva? No, l'occhio non ha mai visto niente nella sua vita. Mai. Stessa cosa per le orecchie. Nervo ottico dov'è che è collegato? Al cervello, sì. Quindi impulsi. Diciamo di luce al momento. Impulsi di luce che arrivano, passano attraverso questa cosa, impulso nel nervo, e il nervo trasmette a chi? Al cervello. Il cervello, signori, vive tutta la sua vita al buio e al freddo. Non ha mai visto un raggio di luce. Gli arriva un impulso elettrico, e il cervello... Se volete sapere cosa fa, basta che vi guardate intorno. Fa tutto questo. Tutta questa roba qua. È creazione, sì? È creazione? Scrivetemi. Dov'è? Ora accendo qualcosa qui, eh. Scrivetemi. Vi sembra creazione? Vi sembra quasi la creazione del mondo? Ripeto la parola quasi. La ripeto. Ma vi sembra allora che c'è davvero questa creazione del mondo? Che accendo? Sì, in effetti è così. Ecco, ok. L'importante è che arriviamo insieme. Si, sì, chiaro? Perfetto. Allora incominciate a capire di quale creazione si parla. Terminiamo questo piccolo discorso di come Dio crea il mondo. <ride> mm. Per, va terminato perché sennò vi scambierei per stupidi, è chiaro che non è il cervello che crea qualcosa, il cervello non crea nulla, perché la stessa storia che il cervello esiste eccetera eccetera, io lo sto percependo in questo momento, cioè per dire che c'è un cervello devo vederlo, ma se lo vedo riparto con il solito discorso, mi capite? Anche il cervello è percepito, no? Non è che anche il cervello è percepito. Quindi tutto ciò che viene percepito viene in un qualche modo creato e ci sono delle coordinate parametri di minimi e massimi che ti tengono qua. E fortunatamente io posso parlare con voi, posso camminare, creando la distanza posso camminare, eccetera eccetera. Affidando al principio io un ruolo, un personaggio. Perché se io sono tutto... Se io sono Dio, se io sono tutto quanto, sono la sedia, sono il tavolo, sono il sole, sono il muro, sono la distanza, sono qui, sono là, sono su, sono di qua, sono sulla galassia, sono il sistema solare, non esiste più una cosa che non sono io. Allora io entro nel cuore di Dio. È un'esperienza percettiva. Avviene quello rimanendo nel cuore di Dio per un po', a sufficienza, avviene quello che in Oriente chiamano l'illuminazione. È un'esperienza percettiva, perché poi non si torna più indietro. Ma comunque, sì, in qualche modo, cos'è che facciamo tutti? Diciamo, ok, calma, per avere determinate esperienze io devo essere da una parte e poi il mondo deve essere dall'altra parte. Ci deve essere un io e un tu. Allora si può parlare, Se, se, se, se, se altrimenti ritorna ritorno nel cuore di Dio. Capite perché le divinità induiste, ad esempio, sono sopra ai petali del loto che non toccano il fango, però il loto nasce dal fango? Beh, è, è quello il discorso: che Dio è nel mondo, Dio è il mondo, ma non è del mondo. È tutto questo il discorso. Quindi capite che le cose che, abbiamo, che stiamo facendo a livello percettivo non sono mai casuali, sono frutto di un'intelligenza propria. Se io voglio avere dell'esperienza eh, precisa, devo dare ruoli nel teatro della coscienza, perché altrimenti non ce la posso avere, va bene? E quindi questi viaggi spaziali che vi ho detto, che se voi andate su Marte con la navicella, voi non sarete mai su Marte, perché rimanete sempre sulla Terra. Abbiamo parlato del range percettivo, e quindi delle coordinate, tra virgolette, della Terra. Eh? Perché poi se si vuole scendere in Terra si deve fare così, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, e siamo in Terra. Perché se un essere volesse venire sulla Terra, non gli basta venire sulla Terra. Deve venire sulla Terra con range... Eh, allora, se volesse parlare con me. Deve venire sulla Terra con range umano. Perché io mica sono una lucertola. Perché parlo di lucertola? O anche un cane è risaputo che i cani, per esempio, sentono anche gli ultrasuoni, no? La presenza di un angelo è molto più... Mm, detectabile da un cane. Subito se ne accorgono. Perché? Perché loro sentono già le frequenze alte che io non sento per niente. Capito? Ecco, quindi sappiate che un essere, se deve contattarvi, se, se deve avvenire un contatto, ok? Allora deve assolutamente esserci questo contrasto, cioè deve non solo venire sulla terra, ma deve anche farsi vedere da te, ok? Ecco, quindi questi viaggi nei cieli antichi di cui parlano anche i maghi e tutta la tradizione comunque anche iniziatica, guarda caso i cieli celesti, eccetera, eccetera, venivano anche velatamente chiamati cieli interiori. Quasi come se la porta percettiva sei tu stesso e non è qualcosa che troverai a 20.000 anni luce. Ok? Quindi il mondo che voi vedete, come vedete sì, Dio crea il mondo. Dio, cioè praticamente tutto quanto, ma non solo tutto quanto che è manifesto, eh? E tutto anche il mare infinito delle possibilità, però qui non le vedo. Dio crea il mondo, no? Riguardo al mondo e riguardo ai cieli, uniamo le cose. Partendo con il discorso che nella tradizione magica, ovviamente è un discorso molto complesso, però io cerco di fare una cosa molto base, si parla di quattro mondi. Cioè, non sono in realtà dei mondi intesi come questo è qui, e questo è qui, e questo è qua. Ma sono quattro livelli della realtà, quattro stratificazioni, no? Un, un, un passaggio di stato della, della percezione, della realtà. Quindi, passaggio di stato del mondo, ma anche dell'io. Cioè, quando tu, se, quando tu sei in questo mondo, infatti, l'io è così. Quando tu shifti e vai nel secondo mondo, ad esempio... O il secondo strato dell'esistenza stessa, tu non sei più quel che credevi. Cambia tutto. Ecco perché ci sono queste divisioni, ok? Quindi, si parte dal mondo più alto, ad esempio, che è il mondo chiamato nella cabala Azilut, ed è il mondo, diciamo... Um... Degli archetipi si potrebbe dire adesso, che ci si capisce qualcosa, no? Degli archetipi viene chiamato il mondo dell'emanazione, cioè in cui Dio è completa emanazione. Non pensate di capire questo mondo perché non si può capire in nessuna maniera. Non abbiamo facoltà intellettive in questo stato della coscienza, per cui si può capire i, i, le leggi e che cosa è Azilut. Però quello che si può iniziare a dire... È è che Azilut si trova oltre Saturno, cioè oltre il tempo. Quando entri nei reami dell'immensità e dell'eternità, tu sei entrato in Azilut. Questa è la caratteristica, l'eternità. Ok? Scendendo, diciamo così, io dico scendendo dai cieli, delle stelle fisse, Azilut, Entriamo nel tempo, non c'è versi, entriamo nel, nel circolo del tempo. Ovviamente per tempo si intendono tempi piccoli, come quello della vita di una farfalla, tempi grandi, come quello della vita dell'uomo, tempi enormi, come quello dei secoli, tempi ancora più grandi, come quello dei millenni. Quindi altri esseri possono avere altri tempi. E questo crea problemi di comunicazione a volte, perché magari un angelo può dirti una cosa che per lui è domani e per te è tra 35 anni. Quindi, però, comunque, sia gli angeli, sia i maghi, sia chi ha contatto con le entità sanno questo divario di tempo. Andiamo avanti, quindi Bria è questo mondo che vi sto dicendo, cioè Entrando da Saturno, ci sono tutti quelli che vengono anche chiamati i mondi solari. I mondi solari. Bria, Sole, ma non solo Sole, Marte e Giove. Questo è il codice in cui viaggia il corpo solare dell'essere umano anche, perché no? Ed è il mondo della... dunque, tecnicamente, della creazione. E bria sarebbe della creazione. Bria, Breshit non è tanto distante, quindi della creazione iniziale. Breshit vi ricordo è la prima parola della, della Torah, che vuol dire quello che dice in principio Dio creò, eh, in principio è Bereshit, no? La primissima parola di questo libro che ha influenzato la mente di tantissime persone e di tantissime anche culture. Bene, Brià, quindi è il mondo delle, uh, della creazione, ma di cosa la creazione? Della creazione del puro pensiero, cioè della creazione di un nocciolo astratto che comunque in mezzo a qualcosa che è fisso è qualcosa che deve tendere a discendere in qualche modo. Quindi Uh, la creazione delle idee più astratte, va bene? Chiamiamola così. Perché queste cose poi si possono vedere in tanti modi e anche in un modo che ci riguarda nella vita quotidiana. Per farvi un esempio di questi, di questi so strati dell'esistenza. Se voi avete un progetto in mente da realizzare, non vuol dire che l'avete realizzato, no? Ecco, <ride> questo è l'esempio, punto, è già stato fatto, nel senso che comunque se voi avete un progetto in mente, prima di tutto questo progetto dal nulla, cioè dal fatto che questo progetto non c'era, pum, è arrivato. Dopodiché questo progetto che è arrivato è stato tradotto in italiano, ad esempio. Ecco, vedete? E quindi è arrivato un nocciolo, un impulso e questo poi ha creato, per esempio, 50 pagine. <ride> è, è, capite? Dopodiché si va avanti e serve energia per poterlo manifestare, energia per poter andare avanti con il tempo che è lì che cerca di sfidarti e di farti andare giù il progetto. <ride> di solito funziona così, no? Perché ti dà forza. Ed ecco che cioè la terza emanazione a partire dall'alto, che è l'emanazione della formazione. Cioè la creazione non vuol dire che è formato. Una... È iniziata la creazione e qui tutto si forma, con tutti i vari passaggi. Siamo entrati nei mondi lunari, e quindi dalla Luna a Mercurio e Venere. Ed ecco le ronde dei cieli interiori, esteriori, come vi pare, antichi, di cui si parla, ok? E qui è dove comunque si dà questa energia, ora ritorniamo nel nostro piccolo, a, a questo pro, pro, progetto, eh, si dà l'energia a tale progetto affinché si manifesti. Senza le prove ehm, di questo, il progetto non si manifesterà mai. E qui infatti a volte ci sono anche delle prove, sempre, scusate, no, a volte sempre, anche emotive. Cioè è vero che arriva quello che, che sfortuna subito, guarda l'allo. Però è anche vero che sono tutte cose che ti fanno rinunciare e tu se rinunci infatti è finita. Però se vai avanti conquisti la saggezza di Jezirah che ti dà il potere per poterlo manifestare. Questo è un po, tutto il, un po' tutto il processo anche della nascita di un bambino per esempio, no? Ecco. Uh, L'ultimo strato, che è quello in cui stiamo vivendo adesso, è assia, no? Assia è il piano della terra di cui si parlava, punto. È il piano terrestre, la percezione di cui abbiamo parlato all'inizio, ed è il piano in cui tutto è già fatto. Così viene detto il discorso, o piano dell'azione, ma comunque in cui tutto è già stato fatto. Cioè, quando si vuole cambiare qualcosa... Se si vuole cambiare da assia in assia, e sarà difficilissimo, sarà dura e sarà faticosissimo e ovviamente impiegherà tantissimo tempo. Perché è come se tu muovi un macigno con la sua stessa materia, no? Eccetera, eccetera. Invece i macigni di solito vengono mossi con una bella ruspa elettrica che prende, trivella, Prende e sposta quello che deve spostare, anche se pesasse eh, 50 tonnellate, no? Per esempio, perché questo? Beh, la ruspa non è che l'hai trovata sottoterra. La ruspa è venuta dai piani sottili dell'intelligenza, perché qualcuno prima o poi l'ha pensata questa ruspa, no? Bene, quindi è chiaro che da un impulso è nato il pensiero, Brià, della ruspa. Quindi dall'impulso di cosa? L'impulso dell'uomo che può esercitare potere sull'ambiente che ti circonda: Azilut. Adam non è soltanto Fango, è Aleph che è dentro di lui. Quindi l'uomo decide di comandare un attimo qua perché deve spostare questo masso. Ok. Il Dio ti darà potere per questo. E infatti l'uomo ha inventato la Ruspa. La, la, la, la girà l'ippopotamo che era lì. Che, che, che anche lui voleva spostare un masso, non l'ha inventata la ruspa. Però, eh, magari ha altre caratteristiche. Quindi, vedete come funzionano le cose, no? È vero, la e quindi con la ruspa l'uomo muove il masso. Eh. Possiamo riflettere un po' su questo, e su come appunto i quattro mondi eh, della tradizione magica sono sempre presenti in noi. E ovviamente anche lì, se io um, non so queste cose, spesso subisco senza sapere il perché subisco. Cioè dovete capire che la vita non è mai cattiva e non è mai buona, capite? Però ci sono delle leggi energetiche e universali semplicissime che se uno non le rispetta e anzi addirittura con le sue azioni ne va contro, è come se rimanesse in una specie di inferno tutta la vita qualcosa di simile. Dunque, andiamo avanti con i nostri discorsi. Se un essere, per esempio, mh, vivesse nelle emanazioni uh, più uh, sottili della realtà, ad esempio in Yetzirah, e quindi nei mondi dell'energia, nei mondi dell'energia, nel senso dell'energia vera, proprio a partire dai mondi eterici, okay, che è quello più vicino a, a, a, a Sia, no? Ma continuando quindi con tutti questi che vengono chiamati mondi lunari perché ci si accede dalla luna, capite? Mm, dunque, se un essere per esempio vivesse in tali emanazioni, no? E quindi capite che ehm, stiamo parlando, cioè se co come vedete, no? Provate a usare l'intelligenza. Su Assia, quindi sulla percezione terrestre de de dell'esistenza, e eh, guardate quanta roba c'è. Cioè, capite? Quindi se io mi sposto con la percezione in Yetzirah, per esempio, se vado sulla luna, è chiaro che io non, non, non pensate di vedere la Terra da lontano dalla luna o cose del genere. Questa qui è fantascienza, nel senso che io ho cambiato la percezione, ho cambiato l'io. E quindi il mondo che mi si conforma immediatamente e che io vado a percepire, lo percepirò sempre in modo umano, ma cambierà tutto. Cambierà completamente tutto. Che, eh, e quindi quello che mi sarà utile vedere sono le correlazioni di causa tra i mondi lunari, per esempio, e quello di qua. Perché se io vado a spostare qualcosa veramente nei mondi lunari, questa cosa per discendenza, fulminea, ne, nell'esistenza, fino alla manifestazione, mi pioverà qua. Capite? Ecco dov'è che di solito si vanno a fare le cose. E qui si possono trovare tranquillamente delle intelligenze, degli esseri reali, reali quanto me e voi, che però non sono, diciamo, um, arrivati a manifestarsi qui con noi. Ci sono tanti altri esseri, per esempio guardate le piante, guardate gli animali, guardatevi intorno, non è che c'è soltanto l'essere umano, no? Ecco, quindi ci sono tanti esseri che sono arrivati qui sulla Terra insieme a noi. Dalle emanazioni più sottili della realtà sono arrivati qui quanto noi insieme a noi stanno vivendo un'esperienza sulla Terra. Ricordatevi le coordinate, no? Percettive. E non solo, condividono con noi dei filamenti. Perché se tu riesci a percepire un essere, vuol dire che quell'essere condivide con te dei dati di informazione. Detto questo, sappiate che il discorso degli angeli, ma anche di altri esseri di cui parlano un po' tutte le eh, tradizioni che esistono, è un discorso molto molto semplice alla fine, non è così complicato, perché secondo gli antichi questi esseri erano veri e reali così come siamo noi. Oggi va di moda questo discorso della psicologia, cioè l'angelo cosa rappresenta? Ecco, rappresenta la mia forza Psichica, interiore, cioè tutte queste cose qua non erano per niente contemplate in questo discorso, capite? Anche perché gli antichi erano molto pratici e molto pragmatici. Se dovevano parlare di qualcosa, dovevano parlare di qualcosa che poi serviva. E se alcuni esseri erano qua e vivevano con noi in un modo pesante, loro li mettevano su pietra. Non è che sia poi così diverso. Ed ecco che entriamo ora nel mondo degli angeli e vi faccio vedere io come in tutte le nostre vite loro sono sempre stati presenti, praticamente in tutte le epoche, e iniziamo a conoscere un po' meglio questo, uh, queste tipologie di intelligenze, va bene? Diciamo così. Gli angeli vengono chiamati malak nella lingua più antica eh, che vuol dire messaggero, da cui angelos, angelus eccetera, messaggero. Iniziamo anche da qua Dunque, io ho stampato delle cose perché non riesco nelle Facebook Live a inserire qua dentro Quindi faremo un po' all'antica proprio, come se, come se, come se facessimo all'antica, va bene? Tutti riconoscerete queste immagini Che sono gli angioletti che vediamo ovunque È vero o non è vero? Cioè, eh, bisogna aprire il terzo occhio. Ma no, non c'è bisogno, li vedi ovunque questi. <ride> li vedi anche nelle cartoline. Quando c'è da fare gli auguri di Natale, chi è che non mette una cartolina con gli angioletti con scritto auguri di Natale? La comunione, la Cresima. Questa è iconografia che è presente ovunque. E questo significa che loro sono in qualche modo... Per ora hanno deciso di essere in un modo simbolico, in altre epoche no, ma adesso, nei nostri tempi, forse perché l'uomo si è evoluto nella psicologia e quindi per rispetto dell'uomo si dice vabbè, pensateci come flussi psicologici, che c'è frega a noi. E, <ride> comunque, questa è iconografia signori, ed è presente nella psiche di tutti, è una psiche comune, una, come si dice, la psiche collettiva, no? Eh, questo messaggio c'è o non c'è? Certo. Ovunque, nessuno si domanda. Oh cazzo, che roba è? Non vedete? Aspettate, eh, che Fatemi sapere se vedete per favore che mi è stato scritto che non, che non si vede. È centrato. Ah sì, è centrato perché volevo che il mio viso rimanesse. Ora vedete? Ora vedete? L'ho messo al centro eh, adesso l'immagine. Comunque poi semmai nella registrazione se non si vede metto proprio, proprio l'immagine. Sì, ecco, perfetto. Ma andiamo avanti, cioè indietro, per farvi capire come gli angeli sono esseri che hanno sempre vissuto con noi senza problemi. Allora, prendiamo alcune immagini che vi ho stampato qua. Per esempio questa. Che è la Nicchia, la dea della vittoria, no? Eh, del mondo romano, ma anche greco. Eh, eh, cioè, eh, è abbastanza palese. Un'altra immagine che si trova a Berlino, sempre della dea Nike della vittoria, va bene? Io vedevo anche prima. Sì, sì, però magari c'è qualcuno che lo vede decentrato, io l'ho messo centrato, così... Eh, no... O magari sono loro che volevano essere centrati, no? <ride> ok. Allora, un'altra immagine che ho qua, che erano stampate da Iris, per esempio, no? Anche qua, sì, Iris è messaggero, anche qua. Veniva detto, nella mitologia, viene detto Iris che poi porta l'arcobaleno. Messaggero, però generalmente messaggero tra gli uomini, gli dei... Sempre stesso discorso, Malak, messaggero, tra Dio e l'uomo, qui uguale, tra gli uomini e gli dèi, Iris, eh, eh, Arcobaleno e quindi portatrice di notizie, però generalmente questa portava notizie brutte, ma sempre comunque il ruolo di messaggero viene detto. Questo lo conoscerete tutti, ovviamente, guardiamo un po' se si vede, eh? Mercurio, Hermes, chiamatelo come volete. E anche questo ha una caratteristica, cosa è? Un messaggero. Cioè viene detto sempre che questo è un messaggero, di solito era messaggero di cose propizie, no? Di cose buone, però viene detto comunque che è messaggero tra gli uomini e gli dèi velato perché le ali ce l'ha in testa, a volte ce l'ha le... ai polsi, ce l'ha di sicuro ai piedi, ali un po' velate, un po' così eccetera. Non vi sorprendete perché è chiaro che queste qui sono cose fatte dagli esseri umani, quindi dipende dal contesto sociale e culturale in cui uno si trova queste cose qui l'uomo poi va a fare la scultura, va a fare la, la, la, la, la, la pittura, eccetera, quindi è l'uomo che poi rappresenta gli angeli in questa maniera. Ecco, e non è che sono loro che ti rappresentano da soli, no? Quindi vedete che ci sono delle cose un po' differenti tra, per esempio, um, vi faccio rivedere una cosa, eh. Tra questo che è mercurio ma come vedete è muscoloso, fisico, umano eccetera Di questo non vi sorprendete eh signori Noi esseri umani dobbiamo sempre rappresentare le cose come esseri umani O come umanizzate Perché altrimenti non stiamo bene con noi stessi, non dormiamo la notte E questo è un grande problema Quindi <ride> voi anche Dio, tu, voi lo dovete fare con la barba e umanizzato Perché se no questa cosa... Mi rende inquieto, è sempre stato così, il genere umano ha delle caratteristiche che non sono mai cambiate. Allora signori, questo qui vedete che è ben diverso dagli angioletti puri e immacolati, lo vedete? Qui c'è stata la chiesa cattolica e c'è stata una roba un po' aggiunta, un valore aggiunto. Qua risiamo parecchio sulla visione antica. Qua siamo sulla visione quasi simbolica, vedete Iside, vedete, e qua siamo veramente su una visione simbolico-magica, perché l'Egitto comunque riguarda il simbolismo era ed è sempre, tutt'oggi, praticamente il re. Ma ci sono anche altre immagini sempre dell'Egitto, non so se riuscite a vederle bene, in cui allora qua ci ria è sempre la solita, vedete no? È un po' la stessa. Questa sotto è un, un, le ali sono, vedete una qui e una qua, che abbracciano il faraone. Quindi significava che questo faraone qui, che ora non so nemmeno chi è, mi sembra Ramses II, ma non lo so, insomma uno di quelli, significa che questo faraone qui era aiutato e protetto da chi? Ditemelo voi, è veramente banale quando uno poi inizia a vedere le cose, no? Ok, dagli angeli, cioè gli angeli hanno deciso di proteggere lui e quindi chiunque poi si avvicinasse dovevano rivedersela con loro. Torniamo ancora più indietro, qua siamo nel mondo sumero, questo c'ha quattro ali, vedete qui non c'è più simbolismo, cioè qua si ritorna veramente ora poi vi faccio vedere l'ultima vedete? e vedete anche l'intensità di tali esseri cioè il fatto di de... aspetta ve lo riprendo perché mi piace vedere il contrasto e, e si vede appunto uh, cosa ci è successo a noi e cosa invece magari vedevano gli antichi allora questa qui è la visione no? è proprio uguale vero? Anche <ride> ahahah vero? è la stessa vero? <ride> Eh? Identica, vero? Eh? Capite? Cioè qua risulta anche il fatto che un angelo potrebbe anche avere grandissimo potere di distruzione E grandissimo potere di fiamma Grandissimo potere di... Cioè che noi diremo cattivo Nel senso che se ti distrugge la tua città te dici che quello è cattivo Poi non è che è cattivo per tutti Però per te sì Capite? L'ultima, eccola qua. Allora, qui uh, vedete, qui siamo sempre nei nelle, nelle, bassorilievi sumeri. E qua vedete, ovviamente, un'altra cosa interessante. Questo è un angelo, questo no, però questo qui è un dio. Enki. Cosa notate di Enki? Beh, mo molto semplice. Prima di tutto, che è aiutato dagli angeli. Mh, poi si vede che. Ci sono i pesci qua, quindi comunque il pesce è uno dei suoi simboli, e comunque, eh, quindi con le acque, eccetera, eccetera, ma c'era un altro per cui il pesce era il simbolo, cioè il famoso, almeno ai giorni d'oggi, perché prima che nascesse non era famoso, no? Quindi negli ultimi duemila anni, Gesù, i primi simboli cristiani erano il pesce, ok? Esattamente quello. Um, Un'altra cosa interessante è l'aquila, per esempio, l'aquila che vedete, simbolismo, stiamo parlando dei sumeri, quindi, cioè, stiamo parlando dell'inizio delle nostre fonti storiche, almeno. Quindi l'aquila, come capite, anche poi, per esempio, Giove aveva come simbolo l'aquila, come manifestazione tra gli uomini. Potere di cambiare completamente forma, potere di influenzare gli eventi atmosferici, potere di innamorarsi, perché no, di una donna e sedurla. Boh! Cioè, tutte cose che comunque gli antichi ci dicono molto chiaramente, no? E qua, piccolo, non si vede bene, però è proprio un agnello. Eh, Tutt'oggi si comincia a dire agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco, Enki viene chiamato anche eh, il creatore di questo mondo ad esempio. Cioè io voglio soltanto lasciarvi degli stimoli adesso, perché poi tanto ci sarebbe da dire sia ovviamente sul potere di aquila e quindi becco di aquila eccetera, sia sul potere di acqua e quindi coloro che erano mezzi pesci e mezzi umani. Però non si può dire tutto in un video, ecco perché è una rubrica e faremo anche altri video. Ma vedete che l'iconografia non è tanto uh, più straniera a quel che si vede oggi. Vi faccio una piccola domanda. Cosa? C'è anche un'aquila sul braccio di Anki? Sì, sì, sì, l'ho già detto, c'è anche un'aquila. Rendono tutto innocuo e buonista? E rendono tutto così. Secondo me l'unico e vero fonte di potere unica che dobbiamo venerare è l'infinità potenza del nostro universo. Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo. Poi mi direi tu se è vero oppure no. Sì, anzi, eh, Pier Giuseppe Tavera, questa è proprio la visione dei magi. Que ne parleremo quando parliamo delle divinità, va bene? Ne parliamo meglio lì. Però come dici te... Eh, L'infinita potenza dell'universo, sì, va bene, perché è uno, Ok? quindi la percezione dell'uno, quindi purtroppo oggi viene frainteso, però dell'unico vero Dio, oppure del santo di tutti i santi, oppure della luce, ma la luce di tutte le luci, oppure del Dio di tutti gli dèi, capito? Cioè del principio divino, eccetera, eccetera, è proprio la base della magia. Però ne parliamo quando parliamo delle divinità, ma certo, certamente, eh, è proprio, eh, anzi, di, di non andare a perdersi venerando ciò che poi eh, Dio non è, ma è qualcosa di, di diverso, no? Però ne parleremo poi approfonditamente. Mm, guardiamo altre cose, Ecco, ma agli effetti, qual è la differenza tra un angelo e un Dio? Beh, eh, ne parliamo quando parliamo delle divinità, perché è stato fatto tanto casino, come al solito. Sappiate solo che alcuni angeli, che oggi vengono chiamati angeli per una reminiscenza e, sinceramente, anche un'espansione, un revival della tradizione cabalistica, della tradizione giudeico-cristiana, i cristiani poi hanno fatto tutta una roba, no? Ehm... Si va a rifinire ai, alle origini della Caldea, eccetera, eccetera, cioè siamo nei, nei tempi dei maghi della Persia, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua che poi è inglobata molto bene nella tradizione cabalistica, ovviamente con il loro linguaggio, ma a noi poi si astrae il linguaggio e si arriva alla conoscenza dei maghi. Ehm, oggi, con i mezzi di comunicazione che abbiamo, eccetera, eccetera, queste cose sono molto più diffuse... E si, infatti parlare di angeli è ritornato un po' così. Ai tempi prima dei greci, per esempio, dei romani, questo discorso degli angeli era diventato così umanizzato, cioè loro erano così uh, umanizzatori, come si dice, antropomorfizzatori, uh, umanizzatori, che tutto veramente lo rendevano a forma di umano. E... Eh, questo all'inizio poteva essere un buon metodo di comprensione, però poi ovviamente si vide che era un metodo di degenerazione, perché era un po' come se eh, tu perdessi poi i tratti specifici di un'intelligenza, perdessi i tratti specifici di chi hai davanti perché gli devi dare lo stampo umano. Anche se naturalmente questi gesti, questi, queste... queste direzioni percettive furono sempre date dai maghi cioè il mago, i maghi danno conoscenze e saggezza alle persone che le circondano poi dopo un po' nascono le religioni nasce tutto perché sto dicendo questo? perché se tu dai forma umana a qualcosa eh, però devi sapere che quello umano non è se tu sai questo allora lasci il discernimento acceso e quindi però applicando la tua forma praticamente a la divinità, per esempio, tu puoi vedere come se fosse una mappa quali sono gli effetti nella tua vita, nell'universo, eccetera, eccetera. Cioè è come se tu il tuo stampo lo mettessi in qualcosa che stampo non è per capire e orientarti con la tua bussola. Questo era lo schema percettivo iniziale di questo discorso, però ovviamente poi tutto degenera anche perché si mette di mezzo il tempo, no? eccetera, eccetera. E quindi, ehm, che so io, anche gli insegnamenti di Gesù, no? I, quelli originali, quelli, eccetera, sono completamente differenti da quello che poi la Chiesa Cattolica ha fatto, no? Ecco, io posso sentirmi di dire che Gesù, per esempio, era un grandissimo mago però poi quello che ne è venuto dopo ovviamente eh, si è adattato anche al periodo storico, cioè si è adattato anche alle masse, essendo massificato, si è adattato alle masse di cui, eh, in cui era presente, no? Va bene, l'ultima immagine è questa, la conoscerete. Vedete un angelo che insegna con una pigna in mano, cosa non casuale ovviamente, no? Capite? Ecco, un angelo che sta agendo sulla... come fa a insegnargli? Agisce sulla loro pineale affinché loro percepiscano quello che lui gli vuol mostrare. Ad esempio i segreti di qualche pianta, ad esempio... cosa hanno in mano qua? Ah, eh, una capra, anche. Hanno delle piante, una capra, ok? Queste cosette qua. Quindi alcuni angeli, scusa per finire alcuni angeli poi sono esattamente. alcuni che oggi noi chiamiamo angeli sono esattamente quelli, alcuni quelli che gli antichi chiamavano divinità, altri invece è, è un discorso differente che affronteremo quando parliamo delle divinità. Bene, eh, abbiamo fatto questo piccolo eh, questo piccolo excursus eh, di immagini e io vi domando. Sinceramente parlando, no? scrivetemi, leggo i vostri commenti, è cambiato qualcosa? È cambiato qualcosa da, dall'iconografia e le immagini e i messaggi che all'essere umano venivano comunque dati eh, a tempi dei sumeri? Oppure adesso? L'aquila è ovunque, gli angioletti sono ovunque. Il pesce, Gesù, i eh, simboli, eccetera, sono ovunque. L'agnello, lo vedete ovunque. Mm? Interessante. Io vi ho fatto vedere tante immagini, ma lo vedete che praticamente non è cambiato nulla? Cioè, siamo sempre... Cioè, questa qui è un'immagine, per esempio, no? Guardate. Vedete? Guardate bene, eh? E questo invece è come lo vedevano loro. Cosa cavolo è cambiato? Tutti i più grandi del passato affermano che noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Beh, sì, i più grandi, i, sì, vabbè, e che quindi possediamo il divino potere di creare la nostra realtà, quindi anche noi siamo dotati di poteri infiniti, sì. Per questo, mh, con calma, quando poi ho messo questa qui su YouTube, penso di metterla già stasera, così me ne libero, riascolta attentamente i, la prima parte perché la prima parte è molto difficile da capire. Quando ho parlato di esperienza percettiva e ho parlato di come Dio crea il mondo, eh, quella lì sarebbe da riascoltare perché potresti avere degli spunti veramente ottimi. Mm? Facciamo così. Quindi capite che gli angeli trascendono ogni tipo di religione o di credenza, nel senso che gli angeli sono esseri presenti e non sono creati da eh, religioni di qua e di là, e eh, cioè se ne parla fin dalle prime fonti possono essere ai tempi di Zoroastro, ad esempio, ma anche negli antichi tempi di Babilonia, dove anche lì alcuni angeli venivano adorati come degli dei. Poi nella tradizione ebraica, cabalistica, eccetera, sono diventati tutti angeli, no? Stesso discorso, siamo sempre lì, sempre lì, il messaggio non è cambiato di una virgola. Noi ci siamo e siamo con voi. Punto. Eh? Che altro dire su questo discorso? Mm, dunque, allora, come sono nati gli angeli? non ci è dato saperlo, nel senso che comunque è molto difficile eh, dirlo, le scritture non ne parlano e ehm, l'unica cosa che comunque viene detta è che gli angeli c'erano al momento della creazione, quindi comunque... Perché? Perché quando Dio fece la sua creazione, eccetera, eccetera, gli angeli eh, cantarono ed esultarono di gloria eh, e di gioia verso quello che aveva fatto. Quindi loro c'erano già. Eh, Un'altra cosa che possiamo sapere è che gli angeli vengono creati direttamente da Dio e per il resto, signori, bisogna andare sempre con quel criterio eh, di discernimento di cui parlavo. Mi spiego meglio, tutto questo fatto dell'immensa luce, dell'immensa bontà, dell'immensa santità, eccetera, eccetera, calma. Cioè, sono tutte cosettine che sono state aggiunte, aggiunte, aggiunte, aggiunte e poi passate per ufficiali da qualche modo, ma non sono scritte da nessuna parte. Quello che viene scritto è... Mm, il rapporto, così come deve essere, ve lo ripeto, gli antichi erano saggi e pratici, cioè una cosa che non serviva, non gliene fregava niente di scriverla e tantomeno di trasmetterla alle generazioni. Mm. Sarebbe, cioè, sarebbe una cosa controproducente che tu trasmetti alle tue generazioni cose inutili, stupide e controproducenti, no? Quello che vai a trasmettere possibilmente è proprio quello che serve e che è utile. Dunque, quello che quindi ci si può dire riguardo agli angeli è il loro rapporto con noi, eh? Di questo abbiamo diverse testimonianze, anche nelle scritture, e anche ovviamente poi alla pratica magica che uno può piano piano iniziare verso eh, questo tipi di intelligenze. Quindi ricordatevi, tutto quello che si può dire è come c'è il rapporto tra loro e noi. Di loro, eh... Non si può di nulla, capite? Perché comunque è come... Eh, come posso spiegarvi? È proprio la realtà dei fatti, come se io parlassi di un gatto. Io posso parlare di come io vedo il gatto e di qual è il rapporto che ha con me. Per esempio il gatto non mi mangia, almeno spero, ci sono alcuni gatti un po' satanati, eh? Però di solito il gatto non è un predatore che può mangiarmi e uccidermi. Di solito, eh. Non sono più sicuro di questa cosa. Ehm, uguale le piante... Le piante è ancora più palese, no? Come fate voi a entrare nel mondo di percezione di una pianta capendo cos'è una pianta? Non, non potete. La cosa che potete fare è capire il rapporto che c'è tra voi e la pianta e poi vedere se può servirvi a qualcosa, se potete scambiare delle percezioni. Però capite, la pianta vive nel suo meraviglioso mondo vegetale, che non è il mondo umano, per niente. E quindi... Eh... Tu vedi l'albero come lo vedi te, ne abbiamo parlato all'inizio bene, no? E Quindi quello che tu vedi non sarà mai un albero, sarà quello che tu immagini sulla terra dell'albero, punto. E non può essere altro, capite? E la stessa cosa identica, non è diversa, vale per gli angeli. Ecco perché eh, tante storie, anche umanizzandoli, eccetera, perché l'unica cosa che si può dire è la nostra percezione umana di loro. Allora, prima di tutto c'è da chiarire che un angelo non obbedisce ai tuoi ordini. Questo è, cominciamo a mettere dei piccoli punti, uh, dei piccoli punti in chiaro, così che uh, magari anche qualche new, nuovo maghetto improvvisato, eccetera, eccetera, può ricevere qualche, qualche utile. Dritta, eh. Quelli che arrivano e chiedono, io ti, ti ordino, o oh angelo di qui e di là, sono tutte cavolate, sono fiction, ok? Un angelo non obbedisce assolutamente ai tuoi ordini, arriva quando lui vuole e tra l'altro se ne va quando lui vuole. Scordatevi il discorso dei triangolino che tu metti l'angelo dentro perché è impossibile, eh, perché un angelo segue solo gli ordini divini. Quindi, Abbiamo un attimo accennato alla percezione del divino, ne riparleremo, ne ho anche già parlato in altri video. Sappiate che un angelo vive in quel modo. Quindi un angelo segue solo gli ordini divini, non seguirà mai i tuoi. Detto questo ci sono dei modi, delle metodologie con cui l'uomo può entrarvi in contatto. La prima metodologia è tramite il sogno, devo subito dirvi che è raro, è molto raro che un angelo venga a comunicarvi qualcosa in sogno, questo perché, eh, diciamo, accade in momenti rarissimi e generalmente quando ti deve avvertire di una cosa di vita o di morte, cioè allora può succedere, vedrai qualcuno di vestito di bianco generalmente, la forma è abbastanza umana, se non un po' più luminosa del normale, e siccome sta condividendo con te la percezione, tu acquisirai l'energia sufficiente e la mattina dopo ti ricorderai il sogno. Una, un incontro del genere non si dimentica. E, e, e sentirai il tuo cuore come se gli fosse arrivata una ventata di ossigeno dall'Everest. Cioè si, ti sentirai veramente come se tu non riuscissi a credere a quello che ti è successo, anche se non capisci lì per lì il discorso. Però, ripeto, è un metodo abbastanza... Ehm, abbastanza raro. Un altro modo in cui un angelo può entrare in contatto con gli uomini è un'apparizione fisica. Di questo non dovreste eh, sorprendervi più di tanto, visto che comunque anche le, le scritture ne parlano spesso, cioè a volte proprio parlano di angeli eh, che vanno in una città, eh, hanno una forma umana e non vengono riconosciuti dagli abitanti, dagli abitanti di quella città. Quindi un angelo può assumere una forma umana e anche fisica, oppure può assumere una forma di un animale, però sarà sempre un animale volatile. Una meravigliosa farfalla, un meraviglioso um, falco o un'aquila. Ok? Di solito è così o uccelli molto grandi o delle farfalle, ad esempio, colorate, bianche, eh, che non nera di solito. Allora, vi dico una cosa: prima che la vostra mente inizi a Dilagare e fantasticare su come mai ma cosa mi dici ecchio no ma sarà vero non sarà vero beh signori noi abbiamo parlato all'inizio non a caso all'inizio di questa di questo primo episodio di questa rubrica abbiamo parlato della percezione perché dovevamo preparare il terreno abbiamo parlato dei range percettivi e abbiamo parlato di essere invisibili perché non sono nel nostro range mai ho detto però che tali esseri non hanno possibilità di entrare nel nostro range, cioè di entrare nel pianeta Terra, umano. Cioè, chi è che vi ha detto che tali esseri non hanno la possibilità di farsi percepire da voi? Ce l'hanno. Loro possono, se lo vogliono, farsi percepire da chi hanno davanti. E, diciamo, è proprio per questo motivo, quando vi appare un angelo in forma umana e può anche esservi già successo nella vita, ovviamente può anche non, però può anche esservi successo, di solito è una persona bellissima, è una persona quasi surreale, però è umana. La vedete che ha una sua luminosità interna, ha una sua forza, una sua purità, una sua purezza, una sua vibrazione che... Eh, vi innamorate un attimo di quello che vedete da tanta bellezza, però non è quello che vi stendete a terra, no, no, è un essere umano, potete incontrarlo all'aeroporto, però di solito, proprio perché ha deciso di farsi vedere da te in questa forma, allora parlerà con te e ti dirà solitamente poco, qualche piccola frase... Dopodiché non lo, vedi, non lo vedi più, se ne va e non, lo, non è che lo rincontri nella vita, ok? Se vi accade una cosa del genere, ovviamente, oh, io sto parlando di un esempio, ma ci sono variazioni sul tema, per esempio quello lì che vi dicevo delle, delle antiche scritture in cui questi tre vanno nel paese, per, mi sembra, per vedere se c'è qualcuno rimasto di giusto oppure no, e poi tra l'altro distruggono tutto e infiammano. Eh, vabbè. Eh, anche lì poi bisogna acquisire capacità di discernimento perché eh, la Bibbia è stata scritta da tantissime mani, da tanti... in tempi separati, cioè ci cioè, cioè, sono de delle cose che sono completamente degenerate dentro questa Bibbia, capite? Eh, queste cose sono perché è stata anche... Perché sono dei pezzi messi insieme. Alcuni pezzi possono essere sacri, alcuni pezzi sono altri esseri che ti chiedono il sacrificio perché devono cibarsi del sangue. Andiamo avanti. Quindi, perché gli angeli possono entrare nella vostra vita e manifestarsi anche tranquillamente in forma fisica? Beh, perché è tutta una questione percettiva. Quindi, quello che loro vanno a fare, essendo abili anche, magari, no? è fare in modo di entrare in quel range di percezione di cui abbiamo parlato e farsi percepire dai tuoi cinque sensi, capite? Può assumere fisionomie familiari? Sì, sì, infatti, bravo, infatti io ti sta, vi stavo dicendo che quello che io vi dico sono esempi, però a volte, ad esempio, un angelo può rimanere con voi anche degli anni e voi non vi accorgete che è un angelo. E neanche lui se ne accorge nel senso che comunque è entrato ma volendo dimenticare la natura angelica per non interferire nel tuo destino. Per non rischiare, dice ok, tra tre anni succede questo, poi o muoio, cioè noi diremo che muore, in realtà va via dalla terra, ritorna, capito? O muoio oppure sparisco, non lo so, però sì, può, essere, può succedere anche questo, capite? Può succedere anche questo. Ehm, scusate, eh, leggo. Ho avuto la fortuna. Ecco, ok, mi fai tornare in mente il modo di muoversi di un batterio. Noi lo vediamo come una macchietta che striscia. Ma di fatto, un batterio si limita a scontrarsi con ciò che ha intorno e usa il tatto oltre ad altre cose ed ha una percezione molto, ma molto diversa dalla nostra. Sì, sì, ma mh, anche un'altra persona ha la percezione diversa dalla tua, no? Però comunque anche un gatto, un cane, eccetera, eccetera, hanno diversi sistemi di riferimento, diversi codici, eh, tanto che si può anche capire a volte la natura di un essere in base ai propri codici di percezione, no? Io sì, anche che può diventare un animale, come ha detto una farfalla, sì, una, una farfalla o anche un animale che ti sta accanto particolarmente. Può essere anche così. Eh... Allora, dovete cominciare a capire una cosa, subito, perché se no voi non ci capirete niente in questi discorsi e rimarrete con la bocca aperta, ah, chissà. Allora, stiamo parlando di percezione, stiamo parlando del teatro della coscienza e stiamo dicendo che io questo mondo lo sto sostenendo fino a quando vivo, infatti poi quando uno muore si dice che non c'è più, no? Eh, perché? Perché non è più nel mondo della Terra, è passato nei mondi lunari. Detto questo, quindi capite che questo mondo in cui noi viviamo è concreto, reale, vero, fisico, solo per noi. Infatti, una delle cose che, che, che, che un mago, o comunque uno che inizia a praticare, subito si scontra con queste cose, è che gli altri esseri, ad esempio gli angeli, Vedono il nostro mondo come un videogioco quasi Cioè se, li, se tu domandassi a un angelo qual è la realtà Non ti direbbe mai questa cosa che tu vedi Perché è come se fosse una. un piccolo giochino In cui noi ci divertiamo a giocare per tutta la vita E in questo giochino noi impariamo delle cose Facciamo delle esperienze Cioè questa visione è sconcertante Ma veramente è la visione di che è di, cioè, di dire che questo non è che è il mondo reale questo, ecco il discorso della matrix no? ne parlano tanti perché anche lì ovviamente ve l'ho fatto vedere con le immagini l'uomo è da sempre mosso, aiutato e, eccetera eccetera eccetera dagli angeli cioè da questi esseri che sono per quanto noi ne sappiamo messaggeri del divino mm? malac per quanto ne sappiamo noi Um, infatti ora dobbiamo parlare di un'altra cosa Sempre riguardo agli angeli Se non però concludere la nostra parentesi Su come si possono contattare Può avvenire nella vostra vita E se vi avviene siete fortunati Può accadere che un angelo comunichi con voi in un altro modo Cioè per mezzo di una precisa ispirazione E intuizione che proprio vi arriva e voi non l'avevate, cioè vi sentite aiutati proprio in qualche modo, voi sentite che vi hanno spinto come un macigno proprio verso questa e poi infatti sarà la cosa che vi realizza, sarà una cosa che compie il vostro destino, sarà una cosa che vi porta comunque della felicità e che vi porta potere. Bene, questi eventi si chiamano il tocco dell'angelo. Cioè si dice che in questo momento un angelo ti ha sfiorato, ti ha toccato, perché la natura degli angeli in realtà non è mai quella di intervenire, fare irruzione nelle nostre vite, eh, interferire. Loro hanno come codice proprio di comportamento il non interferire, non è proprio nella loro natura, anzi... È nella loro natura il fatto di osservare. È un po' come se fossero degli esseri che osservano la creazione quanto è bella. Queste cose non, non sono comprensibili se lo stato di coscienza è troppo um, immerso nel gioco del dolore. Mentre invece più il tuo stato di coscienza è immerso nel gioco eh, dell'amore dell'amore, della gioia, del ma perché tu decidi questo, punto. E più che certe cose iniziano a esserti possibili se non che tu stesso ti trovi davanti a una situazione e dici "Ma cosa cavolo ci sarà mai da cambiare in questa cosa?". Nulla. Cioè ecco perché alcune benedizioni, no, antiche sono Benedetto è il tuo nome, Dio, principio dell'universo. Perché? Perché la tua creazione è così piena di una perfetta bellezza. Punto. Questa è una delle più grandi benedizioni che si possono recitare. Se uno si avvicina a questo, si avvicina al linguaggio degli angeli. E capisce perché sto dicendo che sono degli osservatori... E che cantano la gloria di Dio, questo lo dicono anche altri. Quindi, un angelo ti può toccare. E questa è un'esperienza meravigliosa. Sia che un angelo abbia deciso di incontrarti, sia che un angelo ti abbia toccato, eccetera, eccetera, il tuo legame con l'angelo, anche se poi ovviamente generalmente non si fanno più vedere una seconda volta, ma il tuo legame con l'angelo nel tuo cuore rimarrà per tutta la vita. È come una traccia, eh? cioè, e, e, e tra l'altro per tutta la vita se tu chiederai aiuto a questo angelo, lui ti sentirà. Un'altra cosa abbastanza interessante è che ogni volta che l'uomo prega verso Dio, eh, verso il principio divino, cioè verso l'esistenza stessa, no? Con tutto il suo cuore lui, manda... ecco, o, o gli angeli... Ehm per la loro natura sono costretti a rispondere, cioè nel senso sono costretti a portare il messaggio. Ma non è una costrizione, capite? È, è una gioia, diciamo, no? Però, come il fumo dell'incenso, no? Eh, le ali, eh, e quindi si va nell'aria, no? L'incenso vola, le ali volano, eh, le farfalle volano, eh, eccetera. Quindi, anche questo... le chiamate qui non, me, non mi vengono hm, non mi vengono fermate non mi vengono bloccate ma magari taglierò questo pezzo poi su youtube terminiamo i nostri terminiamo eh, i nostri posti va bene anche se no poi parliamo Ah, qui avevo preparato un'altra immagine per esempio di questo no quelli prima era gabriel questo qui è michael per esempio no ma sono immagini vedete no immagini di, di di quello che noi possiamo vedere come angelo. Ecco perché infatti, per esempio, ora mi viene in mente una cosa meravigliosa dell'Islam, per esempio, è che non permette la, uh, il disegnare l'immagine di Dio, no? Forse perché se tu disegni qualcosa, eccetera, eccetera, si crea idolatria, cioè... Può essere che eh, non rimani in contatto con Dio puro come se tu non lo rappresentassi, no? Sei spinto a salire negli strati di cui parlavamo, no? Da Assia, Ietzirabria, sei spinto in questo. Se invece porti sempre tutto in Assia, poi è come se tu te la stessi raccontando, in qualche modo, no? Bene, questo è un altro che ho trovato, poi è l'ultima. Questo qua è Raffaele, un'immagine di Raffaele, eccetera. L'ultima cosa che dobbiamo dire assolutamente su, ora parlando, angeli e magia. Prima volevo fare una piccola parentesi sull'invocazione degli angeli, questa gente fissata che fa le evocazioni addirittura degli angeli. Allora, queste cose qui, signori, non si fanno Allora, non si fanno perché nei nostri tempi nessuno ha le palle quadrate per farlo Nessuno... Allora, sinceramente non si fanno perché non serve Cioè non è una cosa necessaria evocare fisicamente un angelo Ma comunque per farlo non è che tu fai un ritarello e hai evocato l'angelo Queste cose sono assurde un rituale maggiore e avanzato, quale è ad esempio l'evocazione di un angelo, è un rituale che impiega almeno 5 mesi di lavoro, solo su quello. Tutti i giorni, semi-digiuno. L'ultimo mese, completo digiuno. Deve andare solo, cioè deve essere proprio una dieta ridottissima. Ma non solo ti devi per questi sei mesi, cinque mesi, sei mesi, isolare da tutti in una tua casetta in collina apposita per questa operazione e ogni giorno farai i determinati riti necessari per evocare l'angelo e fare in modo che piano piano, ripetute le cose in una condizione energetica, bioenergetica, biofisica, attenzione concentrata, l'invocazione di Dio che ti aiuti, il tuo cuore è puro, tu apri una porta tra i mondi. Apri una porta tra i mondi attraverso cui l'angelo sempre se lo vuole e quindi se è necessario, cioè, capito? Allora ti potrà apparire, dopo i tempi che vi ho detto, per esempio che ti bussa alla porta... E sarà un essere più o meno umano, molto luminoso generalmente, eccetera. Ma queste cose qui, ecco perché vedete, oggi non si fa. Perché oggi nessuno ha cioè, la, la, la, la... Ma anche perché non serve. Non serve assolutamente a niente. Quindi quando trovate la gente che vi dice io evoco un angelo, dite sì. Auguri che Dio ti protegga e, e basta. Cioè, capite? Sono cose assurde. Questa era la mia parentesi. L'ultima cosa che dovevo dire invece riguardo proprio angeli e magia è una cosa che vi permetterà veramente di capire meglio il discorso, capire meglio un po' qual è il loro ruolo e capire meglio a cosa servono. Allora, uno dei ruoli degli angeli, cioè gli angeli visti da noi per, per capire qualcosa noi, in questo che appunto può essere chiamato il gioco dell'esistenza, oggi viene chiamato videogame, <ride> eh, C'è delle leggi, no? C'è della programmazione. Abbiamo parlato degli strati di programmazione della realtà, e gli angeli sono le funzioni della realtà. Ecco quindi, ecco perché mi viene chiesto qui cosa puoi dirci degli angeli custodi, perfetto allora è proprio più o meno quello di cui ora volevo parlare. Cioè, gli angeli nella scienza magica vengono visti come esseri di funzione. Ecco che quindi, per esempio, la primavera, da noi, noi vediamo la primavera, il risveglio della natura, tutto questo movimento celeste e naturale è possibile grazie all'intelligenza che fa questo adesso. Ed è diverso dall'intelligenza che fa in autunno, no? che invece le foglie seccano, muoiono, cadono e creano substrato di vita per l'anno prossimo, ad esempio. Cioè capite che ci sono diversi cicli nella natura, no? Ci sono diversi ritmi, ci sono, per esempio un, una pianta può crescere, crescere, crescere. Eh, la crescita da chi è che viene data? Eh, viene data dall'intelligenza all'opera che in quel momento sta crescendo e non sta, ad esempio, morendo. Anche se mentre cresce muore il vecchio, per crescere il nuovo muore il vecchio. Eh, e' quando una pianta è cresciuta di un centimetro è morta la visione della pianta di un centimetro meno. Una pianta bellina c'ha 6 centimetri, ora c'è la pianta di 8 centimetri, eh, sicuramente non è più di 6 centimetri. Quindi la visione della pianta di 6 centimetri è morta per essere rimpiazzata dalla visione della pianta di 8 centimetri. Stiamo toccando l'argomento con le punte proprio delle dita, con le punte dei piedi, ma si deve capire che se un fiore sboccia è grazie a un angelo che lo sta facendo. C'è cioè, l'intelligenza all'opera, capite? E l'intelligenza all'opera sono gli angeli. Eh, le stelle sono gli angeli che ci guardano. E... Eh, Ogni funzione della vita, mi capite? Per esempio il fuoco è una funzione, cioè iniziare a vedere la vita come poteri e funzioni. Il fuoco è una funzione. E come fa a esistere il fuoco? Cioè, <ride> esiste perché la potenza creativa di cui tutti... In quel momento arriva come fuoco, non come acqua, ad esempio. Se fosse tutto insieme, come si era detto all'inizio, se io sono tutto... Non posso più avere esperienza che ho ora Va bene, non vorrei che poi non mi capite più Il fuoco è possibile grazie all'intelligenza angelica che lo detiene e che lo sta... Che è una funzione della realtà Tutto quello che voi percepite è funzione della realtà Ad esempio questo aggeggio qua, se io lo tocco è freddo È una funzione Se io lo batto è solido Quindi non è budino che si cosa... oppure acqua che è liquido È solido proprio è metallo, no? Eh, quindi vuol dire che determinate funzioni nel cuore della Terra produssero metallo, eccetera, eccetera, determinate funzioni intellettive alte del cervello, della mente intellettiva e dell'umano che è riuscito ad andare a fondere metalli. Eh, perché gli è stato insegnato. Da chi? Da intelligenze che su questo piano intellettivo stanno. Angeli. E quindi l'uomo è riuscito a fare questo affare. Capite? È un affare di metallo, di ottone. eh. E quindi questo qui esiste, adesso ha delle funzioni. Cominciate a capire il discorso di funzione. Come potete caratteristiche, come si può dire così, no? Eh, non esiste foglia, non si muove foglia, che Dio non voglia. Cioè, eh, dovete capire che tutto è funzione. Quindi una forma è quadrata invece che circolare, sono due funzioni. Il quadrato è il cerchio. Cominciamo a capire qualcosa. E eh, Una cosa è... Uh, solida e una cosa è morbida, sono due funzioni, un gusto è salato, un gusto è dolce, sono due funzioni del, de, de, dell'equazione, no? Eh, una cosa è nera e una cosa è, è bianca, sono due funzioni, i colori certo che sono funzioni, no? Lo vedete? Qua ci sono delle funzioni, se non ho levato tutto per prendere il mouse, all'opera, no? C'è cioè il colore, eh, la forma, lo, il riflesso, l'opalescenza, il mondo è fatto di funzioni percettive che creano continuamente il mondo, capite? Ed ecco che quindi vedere gli angeli come funzioni ci inserisce ancora di più nel mondo dei maghi, capendo prima di tutto, ad esempio, se vogliamo parlare dei 72 angeli, no, Del, dello Shaman Forest, che, che non so se li conoscete, se qualcuno ha sentito parlare, l'altro giorno mi chiedevano dei 72 angeli di Salomone. I, I 72 di Salomone non esistono, cioè non esistono gli angeli di Salomone, esistono i 72 angeli che governano, ovviamente, i 360 gradi dello Zodiaco, prendendo ognuno... 5 gradi e fa 72 gradi, sto parlando dei gradi dello zodiaco, quindi 360 è un cerchio, ogni 5 gradi c'è un angelo a tutela di lei, perché praticamente no, il senso del mago, che poi è stato quello dell'uomo, è ok, io ho la natura davanti, come posso contattarne il potere? Come posso contattarne le forze? Bene, se io ho una pianta e so che eh, la creazione, no? Io voglio connettermi con Dio tramite... Io chiamo l'intelligenza angelica di questa pianta. Capite? Ne chiamo praticamente la sua esistenza in piani superiori. In Yetzirah, in Brià addirittura. Perché mi aiuti e mi assista o mi dia insegnamento e conoscenza. È un po' questo il grande senso, un altro discorso, un'altra visione degli angeli, cioè di vederli come funzioni della realtà. Avete presente che anche in matematica c'è la funzione di qualcosa, è uguale, la funzione della realtà. E in questo modo, quindi dicevo, i 72 angeli di, di Salomone non esistono, ci sono questi angeli eh, del nome divino fatto di 72 nomi, ma qui insomma andremo un po' troppo oltre. Sappiate che comunque quello che conta di questo, eh, almeno per quanto mi è stato a me insegnato e trasmesso, è il nome divino dei, se, fatto da 72 nomi, il Vaisavaset. Poi, a questo nome, che praticamente sono 72 nomi fatti di tre lettere, punto. A questo è stato aggiunto El, oppure Ya, per indicare la funzione angelica di questo nome. Da qui nascono i 72, visto che me l'avano chiesto, ora guarda, rispondo qua. È da qui che nascono i 72 funzioni dell'universo, no? De dell'universo per l'uomo, cioè dello zodiaco, quindi del nostro uh, cielo, diciamo così. Va bene, e quindi ecco che quindi aggiungendo L, quindi, qui, qui si va nelle fantasie, per esempio io ho Aleph, che è una lettera, voglio l'angelo di Aleph e, e faccio Aleph-L. C'ho bet, che è un'altra lettera, bet l Lo so, io, allora io non faccio così ovviamente, cioè ci sono anche dei modi, però alcuni lo fanno, proprio ad indicare la funzione angelica di qualcosa. Ed ecco che si sa che eh, ogni cosa ha un angelo. E anche tu, ognuno di noi, ha un angelo, capite? Un angelo, però, eh, non è, allora, non è l'angelo di quando sei nato, non è tanto questo. È l'angelo che sorregge tu come funzione, perché tu esisti come funzione, non sei uno separato, da, cioè, tutto è una funzione. Quindi il fatto che esista è possibile grazie al fatto che l'angelo ti permette questa funzione, capite? Senza Angeli non avremo funzione nel mondo, questo qui è il discorso. discorso un po' eh, complicato forse, però sappiate che appunto se esiste la signora Maria Rosanna Gella, è una funzione, è sorretta quindi per forza, per, per essere riuscita a manifestarsi fino ad Assia, Sorretta per forza dagli altri strati dell'esistenza, capite? Ecco dove stanno gli angeli. E comunque ognuno di noi ha quindi l'angelo eh, guardiano e detentore della propria funzione, capite? Poi ovviamente le cose vanno avanti e si va a cercare di solito, vedo nella tradizione di solito occidentale un po' anche più moderna, si va a cercare l'angelo custode, cioè l'angelo della funzione del giorno in cui nascesti. E allora lì... Si apre un mondo perché poi eh, si va a vedere se è il giorno stesso in cui nascesti oppure si prende uno dei 72, quei 5 gradi in cui tu sei nato. Di solito si fa così, sarebbe quello. Però se no poi si va a vedere anche il giorno stesso in cui sei nato e quello non è uno dei 5 gradi, sarebbe il secondo angelo custode e il terzo è quello dell'ora in cui sei nato è un po' questa visione di tre angeli che stanno a tutela della tua nascita e quindi se tu vai a metterti in contatto con loro è chiaro che è diverso da un'altra persona che invece non è nata in queste circostanze è, è tutto un seguire i flussi dell'esistenza, della magia e della natura iniziare a vederli questi flussi e a seguirli, capito? visto che io sono nato quel giorno in quei gradi per esempio il terzo grado di Ariete per esempio ci avrò angelo numero uno ad esempio vedo come il nome, cioè, cioè. se io chiamerò tale angelo, è chiaro che tale angelo instaurerà con me un, un rapporto molto più profondo e anche più diretto, perché? Perché condividiamo la stessa funzione, cioè il giorno in cui, di reggenza, il giorno di nascita, è un po' come se tutti quelli nati in quel periodo hanno come angelo quello lì, capite? È un po' un discorso del genere, cioè iniziare a vedere la natura angelica anche della realtà, che è la natura di funzione tutte le funzioni sono permesse grazie anche a un'intelligenza è un po' la saggezza degli antichi se io voglio contattare il nero perché sento come faccio lo devo vivificare devo connettermi alla vita del nero quindi da assia devo passare alla vita e poi devo passare anche a Bria, che è il suo principio astratto il suo nocciolo astratto come faccio? ora brutalmente comincio a dire oh tu colore nero no? eh e comincia a spiegare cosa è il nero e poi comincia a connettermi con la sua vita rendendolo vivo. Tu, eh, che sei vivo, vivente, mi, io non mi connetto con quel che vedo, mi connetto con la potenza che sta alla base del nero, no? Ecco, poi vado più su, no? Principio unico del nero, eh, angelo del cielo, eh, signore che governi questo colore, capite? Vado sempre più su fino a contattare il potere del nero, altrimenti vivrò sempre in un mondo pietrificato, così come dicono comunque i saggi, e eh, morto. Il prezzo da pagare per iniziare a vivere in un mondo vivente è che anche tu diventi vivente. E quindi non puoi più tralasciare alcune, alcune cose, perché a questo punto ti svegli, sei vivo, vivente, capito? E quindi la vita è... Eh, non... Diciamo, se tu trascuri, eh, è la responsabilità inizia a essere tua. Solo questo. Però questo è il passaggio da un mondo morto a un mondo vivente. Capito? E gli antichi avevano molto questa concezione. Del fatto che così non mi serve a nulla. Ma se io mi connetto con il suo principio più alto e ultimo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, cavolo, quante cose sono nere nella vita? Eh, sono arrivato lì, eh. Da una penna. <ride> da una penna sono arrivato a tutto il nero che c'è nell'universo. Questo è un po' il concetto di una, del fatto che gli angeli, visti come funzione. Ok, carissimi, leggo un attimo le vostre domande, scrivetemi se, se avete delle domande riguardo agli angeli, proprio riguardo a questa cosa. Abbiamo impiegato un po' di tempo, ma io sono comunque contento perché certe cose... Eh, voi scrivetemi, eh, scrivetemi per favore le domande, io così ve le leggo. No, dicevo, di certe cose io ne volevo parlare per bene. E già adesso ho messo tanta carne al fuoco, tanta, però ne ho parlato come volevo. Ho provato a fare dei video su queste cose, ma non venivano bene, perché capite, bisogna spiegare piano piano e far arrivare la percezione passo dopo passo, lì dove si deve arrivare. Con un video e basta, non, ci, non riuscivo proprio, ho fatto dei tentativi, ma mh, sarei stato molto molto frainteso, capito? E quindi... Um... E quindi si va avanti così, e questa cosa qui è stata ottima, ecco perché ho aperto questa rubrica. Allora, sì, alcuni sono dovuti andare, non c'è problemi, tanto poi metterò su YouTube. E poi anche, perché no, magari in questa rubrica parleremo anche ulteriormente degli angeli, andando a fondo su questa storia, ad esempio, degli angeli custodi, capito? Degli angeli guardiani, degli angeli delle torri di guardia, chi, chi lo sa? Cioè, capito? Cioè, gli angeli, poi capite... È... Ne esistono di diverse tipologie, di diverso ordine, di diversa cosa, eh. non è che... Sì, ok, un saluto a tutti, ci sono dei libri che in base al tuo giorno di nascita ti dice che angelo appartieni, quanto sono veritieri... Sì, eh, vedi, Serena, questo qui è proprio quello che stavo dicendo sugli angeli custodi che vengono chiamati, cioè... Ehm... A me è stato insegnato che l'angelo... Il santo angelo guardiano che ti sorregge deve essere quello tuo, però ci sono dei metodi per poi arrivarci, non è che è immediato. Molto del panorama esoterico occidentale di oggi invece, semplicemente si aggancia a uno dei 72. Sì, i libri ci sono e vanno bene, cioè li puoi trovare anche su internet, basta che cerchi 72 angeli, eccetera, eccetera. Tu devi vedere soltanto i gradi che coprono. E ovviamente vai a vedere il, gra il grado dello zodio in cui sei nata. Per esempio, può essere nata, come dicevo prima, il terzo grado di Ariete. Ok. Ci sono queste... Sono attendibili, sì sì, sono attendibili i nomi. No... Sono sempre quelli, cioè la tradizione è quella, non è che... Ehm... Però vai a vedere il terzo grado di Ariete, che ve non vedrai il terzo grado, vedrai tra 0 e 5. Quello è... Quello che, appunto, ti ripeto, il panorama occidentale, esoterico, di Chiama il tuo angelo custode. Punto. Io ho detto già che non è proprio esattamente così, ma comunque è l'angelo che sorregge e quindi è responsabile della, della funzione di quei 5 gradi dello zodiaco. Faccio per dire: il grado del 21 marzo eccetera eccetera, è l'angelo della primavera, l'angelo dell'equinozio, cioè siamo lì. Quando parlo di gradi dello zodiaco, è proprio tutto quello che succede ne nell'intera eh, esistenza di cui siamo testimoni, eccetera, eccetera, durante tutto l'anno, no? Eh, quello che succede in inverno non è uguale a quello che succede in estate. E questo grazie a delle funzioni di natura che sono presenti all'opera, no? Quindi sì, quelle che ti dice in base al giorno di nascita sono... è l'angelo con cui appunto, siccome anche te sei nata... Ne, proprio nei gradi di reggenza, allora condividete una funzione. Ed ecco perché se lo chiamo io, magari sarà un po' più difficile il discorso, ma se lo chiama uno che già condivide la funzione, capito? È come se avesse un piccolo canale che però è aperto con l'angelo. E tra l'altro è ottimo chiamare questi angeli custodi, uno di questi 72, no? È, è, è buono chiamarlo perché, comunque, è, è, rende felice queste, questa intelligenza e, comunque, gli fa capire che almeno tu uh, hai avuto accesso a questo tipo di conoscenze. Almeno, insomma, è benefico, capito? È sempre una cosa benefica. Comunque, anche mandare solo una benedizione, un ringraziamento, dire guidami, no? E va detto il nome e entrarci un attimo in contatto percettivo chiedendo aiuto chiedendo di guidare sempre ovviamente con i termini in cui si parlerebbe con un angelo no allora guardiamo se avete altre domande sugli angeli e poi possiamo salutarci ecco qua due o più persone possono quindi condividere lo stesso angelo custode sì assolutamente quello di cui appunto ti dicevo cioè eh... mm... Ti ho detto, no, è chiaro, tutte le persone nate in quel anno hanno questa via di accesso, però non è che quello è il tuo angelo, cioè questa cosa qui è un po' molto, molto naive, eh. cioè non è che quello è il tuo angelo, però con quell'angelo e siccome te sei nato in un certo giorno, che non è un altro giorno, per esempio se te sei nato il 7 ottobre, te non sei nato il 20 novembre, quindi sei portatore vivente di una funzione che tu lo voglia o no, ecco che quindi... Eh, quella funzione retta da quel preciso angelo ecco che ti dà la possibilità di comunicarci eccetera eccetera quindi vi dico eh, per quello che mi è stato insegnato per tutto quello che io ho imparato eccetera eccetera questi non c'entrano niente con gli angeli custodi eccetera eccetera perché non è proprio l'angelo di cui tu sei funzione però come ho già detto già altre due volte mh, tu hai un canale aperto con gli angeli di cui la funzione fu nei gradi di zodiaco in cui sei nato, capito? Con uno dei 72, con uno dei 72 tu puoi stabilire un ottimo rapporto e ti porterà molto beneficio se viene fatto con rispetto, armonia, grazia, amore, eccetera, eccetera, capito? Non è che queste cose si possono usare per... Um per fare del male a qualcuno, o per scopi che non sono nobili, eccetera, eccetera, perché non ti, non ti guardano nemmeno se tu uh, facessi in cinese, capito? No, no, no. Però, con tutto il rispetto, eccetera, eccetera, ripeto, è un dato percettivo. Siccome hai in comune una funzione, allora se tu parli, puoi essere ascoltato facilmente. Capito? È un po' questo il discorso. E di questi, comunque, ce n'è tre. C'è quello del, dei cinque gradi, che è quello che di solito trovate, c'è quello del giorno, e poi c'è quello dell'ora in cui sei nato. Ogni 20 minuti c'è uno dei 72. E, e qui cioè, inizia un po', eh, cioè deve iniziare ad essere applicata, se si vuol fare poi le cose per bene, la scienza cabalistica, no? Ovviamente. Fino a trovare poi il tuo cielo astrologico che non è il tema natale, eccetera, eccetera, è il tuo cielo astrologico, quello che è nato quando sei nato te. Però ne parleremo, va bene, ne parleremo in un'altra un circostanza. Allora, vedo che domande non ci sono più, anche perché appunto vi ho detto abbiamo fatto una certa ora, quindi magari ora andiamo tutti a mangiare tranquillamente. Io vi ringrazio molto per la vostra partecipazione, vi ringrazio... Per essere, per essere qua abbiamo parlato degli esseri invisibili però abbiamo visto anche come sono molto visibili ovunque E quindi, diciamo, il mio augurio per stasera con cui voglio lasciarvi così tranquillamente è che gli angeli vi portino le loro benedizioni a voi nella vostra vita, vi donino la saggezza, la capacità di conoscere, di conoscenza e la forza di nascere a voi stessi. Abbiate una buona serata. Benedizioni a tutti voi.